zero otto uno uno nove tre tre otto sette Ed eccoci qua, buonasera, benvenuti, anzi, bentornati a questa decima ed ultima puntata di Punti di Vista, un po' che un velo di tristezza sta attraversando lo studio che abbiamo popolato e affollato in, questi, eh, in queste dieci puntate, chiaramente tantissime le persone che si sono avvicendate alle nostre eh, poltrone, tutti personaggi di grossissima levatura e di importanza anche sotto l'aspetto socio-economico della città, ricordo che Punti di Vista è una trasmissione creata, ideata e diretta in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine a Campanus, editrice. Anzi, stasera abbiamo il piacere di avere dietro alle telecamere eh, Esmeralda Mameli, che è la nostra corrispondente da Procida, salutiamo e ringraziamo Esmeralda per essere venuta e per assistere a questo mio un pochino gorgoglio vocale. Passo a presentare gli ospiti. Questa sera abbiamo il privilegio, devo dire, di avere il dottor Antonio Ferrieri, presidente Confapi. Buonasera. Fatemi fare una sorpresa. Luigi, presentati. Carfora, Carfora. io l'ho fatto presidente di confini, Industria Campana. E sapete perché ho fatto questo? Perché è la prima volta purtroppo nell'ultima puntata. Quindi Luigi, benvenutissimo. Alla mia Grazie. sinistra abbiamo Giusia Esposito, operatrice del settore del turismo, già stata nostra ospite, titolare di una bellissima struttura eh, dedicata all'ospitalità che è Reginella e poi abbiamo l'immarcescibile Roberto De Laurentiis che è Buon Presidente spiega. Federazione Orafa Campana. Perfetto, eh, niente, partiamo subito a Mazzaseca con Antonio. Antonio... E un periodo importante, anche abbastanza travagliato, quello della tua presidenza, un riassunto brevissimo delle cose già fatte. Poi parleremo di quelle da fare, chiaramente. Allora, la CONFAPI, come tu ben sai, è un'associazione di categoria che proprio quest'anno ha compiuto i suoi 75 anni. Infatti, sì, avete sì. festeggiato. E... dal 1947 al servizio delle imprese non si può dimenticare è un'associazione che sta sempre sul pezzo chiaramente con tutti i pro... uh, cercando di risolvere quanto più problemi a tutte le persone sia associate o tutte le persone che ne richiedono chiaramente il proprio aiuto Uh, in quest'anno si sono fatte tante belle cose, sicuramente uh -huh. Allora, Tu ti sei trovato ciò... a gestire il post-Covid, ti, ti sei trovato a gestire un momento veramente drammatico per l'economia e per il commercio della città, sì, no? Sì, noi abbiamo vissuto tutto il periodo della pandemia dove diciamo, il 90% dell'azienda stavamo tutti in crisi. Di conseguenza io nell'occasione ho cercato di dare la mia disponibilità principalmente a tutti gli associati se eventualmente potevamo eh, cercare di trovare una soluzione facendo sistema quanto più forte possibile in modo che poteva essere una soluzione per cercare di, eh, di, ris no, di risolvere il problema ma eventualmente di combattere il problema in quel periodo storico fortunatamente ci siamo riusciti eh, perché siamo stati molti uniti e questo è stato un fatto positivo ci ha dato la possibilità che tutti quanti noi ognuno collaborava in base alle proprie attitudini per cercare di portare quanto più eh, possibile Uh, ai propri imprenditori chiaramente quello che era i disagi, di, di colmare i disagi che noi abbiamo vissuto in quel periodo purtroppo non si è potuto fare quello che si poteva, che si poteva io ricordo le grandi no? chiacchierate perché poi ci siamo quasi intervistati a vicenda io sì, sono venuto sì, più volte sì, a sì. sentirti allora, io prima, allora, poi ritorniamo su Antonio e volevo dire questa cosa carina di, di Luigi. Luigi Carfora, eh, già, eh, cioè il consiglio di, direttivo sceglie come presidente del consorzio su gestione Campania quale presidente di Confimi Campania. Un ruolo importante, un eh, mercato particolare perché stiamo parlando di industria e quindi un, un mercato delicato ma anche molto impegnativo. Sì, infatti ho onorato di coprire questa carica da luglio 2021 21. e non a caso noi ci troviamo a lavorare in una regione in cui ci sono più associazioni di categoria che industrie o imprese stesse a rappresentarle. Eh, questo non è un fatto positivo, anzi è un fatto negativissimo anche perché eh, le storiche, quelle più rappresentative, potrebbero, dovrebbero comunque rappresentare i bisogni, e le esigenze eh, delle industrie, del, del commercio, dell'artigianato e del, dei servizi. Però c'è stato una sorta di sfilacciamento. Scusa, un sfilacciamento se... perché le imprese... Non si sentono rappresentate, non sono rappresentate, ma oltre a dire non sono rappresentate c'è un allontanamento eh, proprio dalla cultura associativa, ma non che la Campania o il Meridione abbia questa grande propensione o, o simpatia per fare associazionismo, cioè molto individualismo, mm, ma questo... Questo criterio o questo problema, pregiudizio antropologico, può essere sicuramente superato con un'attività che tende, che dovrebbe tendere a creare fiducia tra le imprese e quindi nel tessuto imprenditoriale. Fatti provocare fare... un attimo perché stai dicendo delle cose importantissime. Ti diciamo che le associazioni di categoria negli anni trascorsi, però, hanno anche un po' mollato le briglie quindi c'è stato questo allontanamento perché la gente non si sentiva più rappresentata infatti eh, sottolineo eh, ed evidenzio, sottoscrivo quello che tu stai dicendo eh, che se molte, molte imprese non sono iscritte perché non sono rappresentate, non si sentono rappresentate ci sono grossi problemi eh, che le industrie in particolare eh, affrontano quotidianamente e eh, che sono legati a, a problemi di manodopera qualificata che non ce n'è non qualificata, Una tanta formazione è finita anche quella eh, infatti sì, ma se la formazione viene fatta negli enti di formazione senza che questi, sia i formatori che le stesse persone formate vedano mai l'azienda non è formazione, la formazione la si ha concretamente quando viene fatta nell'azienda, nell'industria quando eh, si eh, percepisce eh, e si tocca con mano che quella che è l'attività da svolgere, ma fino a quando ehm, ci sono criteri solo per spendere fondi pubblici al fine di eh, formare su carta ma non nella sostanza allora questo non supererà mai quella difficoltà, quella criticità che noi dovremmo e che vorremmo superare per dare eh, sbocco commerciale, allora il problema non è tanto il reddito di cittadinanza o il salario minimo, perché le ma maestranze qualificate prendono più di quello che è dato dal contratto nazionale e quindi ehm, sono soggetti ricercati perché non si trovano, perché Molti all'estero però. Appunto, eh. Molti giovani vanno all'estero. Poi ci ritorniamo quindi... su questa cosa. Giussi, eh, Giussi c'è un pochino il termometro no, di, di quelli che sono i flussi turistici pur rappresentando una piccola struttura, ma è sì. una struttura che oramai è sulla bocca di tutti, perché, in senso positivissimo chiaramente, ne parlano negli Stati Uniti, in Giappone ne parlano veramente ovunque io vado a guardarmi, l'ho spiata tantissimo a Giuse Esposito, sono andata a guardarmi le recensioni, lei è il top veramente è il top dell'ospitalità Grazie. Eh, io volevo dire una cosa però prima di questa grandissima eh, diciamo, presentazione ho letto un articolo su un giornale eh, diciamo nazionale dove mettevano in prima fila Milano, Firenze e Roma e poi Venezia e sono andato perché essendo io un ficcanazzo sticky bicchi dicono gli americani sono andato a guardarmi i dati noi siamo al 97,8% di eh, ospitalità di, di pieno sì. quindi sto parla parlando di, di, di eh, night over e, e questi qua non arrivano al 67% 82% la più alta è l'82% che sarebbe Roma come la spiego questa cosa? Mm -hmm. la spiego um, uh, in termini molto pratici Uh, ciò che caratterizza e differenzia Napoli dalle altre città italiane, quale Roma, uh, Firenze, Milano, e piuttosto che Venezia, è proprio la ospitalità, il nostro modo di fare accoglienza. E' eh, è proprio quello che ci caratterizza e ci differenzia dagli altri. Il nostro saper accogliere il turista e farlo sentire eh, in casa propria. Ecco perché io ribadisco sempre che le strutture ricettive devono soprattutto puntare sulla ospitalità, sull'accoglienza, perché le altre città eh, italiane eh, sono dei contenitori d'arte, mentre Napoli ha quella marcia in più. Contenitori in di vita? Esatto, contenitore di vita più che contenitore d'arte, nonostante il patrimonio storico, artistico, culturale che noi abbiamo e che tutto il mondo ormai ci riconosce, però è proprio questo, il fatto che il turista a Napoli si sente accolto, si sente come se stesse in casa propria. Perfetto. Roberto, io stasera a te ti devo mettere un pochino di, di pepe addosso. La Bolle è un esperimento straordinario, un laboratorio di impresa, del polo orafo napoletano da quel lontanissimo primo esperimento otto giovani imprese selezionate attraverso un bando e poi incubate a che punto, qual è lo stato dell'arte? Allora lo stato dell'arte, noi abbiamo questa scuola al di fuori dell'incubazione che diciamo sono rimaste poche aziende ma più che altro stiamo lanciando tanti giovani Posso Poi dire che è molta formazione perché Vedi. Eh, la, noi abbiamo una formazione pure autofinanziata, cioè chi viene paga pure, non è che aspettiamo che la regione ci dia qualcosa. Io tengo un, uno, un, un giovane che viene dal Messico, due di Bolzano, tre di Milano, che vogliono imparare l'arte orafa napoletana, che c'è una tradizione. Non ci dimentichiamo che il Museo di San Gennaro. Stiamo parlando quindi, del 1300. Eh, la nostra forza è questa e siamo l'ultima novità non posso dire il gruppo un grosso gruppo del nord che ha, in questo momento ha bisogno di eh, 1500 unità lavorative di Valenza Po ci ha finanziato dei corsi dove abbiamo fatto una selezione insieme alla fondazione del Banco di Napoli del centro storico dove abbiamo eh, selezionato 11 ragazzi che sicuri dopo i tre mesi nostri andranno a lavorare a Valenza, poi faranno altri quattro mesi retribuiti chiariamo, gli daranno anche l'alloggio e poi lavoreranno verso il grosso gruppo il mercato del super russo voglio chiarire, è fortissimo è fortissimo, ma non e in no, Europa e non incontra mai crisi non in, ma non in Europa, che mi diceva il direttore di questo grosso gruppo che è veramente grosso, che ha più marchi, che loro del mercato europeo non è che abbiano molta importanza, loro hanno tutta l'Asia, Sud America, Stati Uniti, dove noi possiamo esprimere la nostra potenzialità e facciamo economia. Perfetto. Antonio, la grande contraddizione del Sud Italia, ma con particolare riferimento a Napoli, le cose che diceva prima perfettamente e che trovano anche... Eh, la mia attenzione Luigi confliggono chiaramente con quelle che sta dicendo in questo momento ha finito di dire in questo momento Roberto ricerca formazione io non so nel tuo settore più o meno la stessa cosa o state messi un pochino meglio peggio come state lì? per quanto riguarda la formazione perché anche i pasticcieri sono molto richiesti. Allora. Tu devi sapere che purtroppo c'è una carenza. Noi dovremmo lavorare molto, ma molto sulla formazione del personale. Io dico sempre eh, ci dovrebbero essere più scuole per gli artigiani, ma qualsiasi tipo di lavoro ma dovremmo incrementare. Tu consideri che noi siamo famosi per tante cose in Campania, però purtroppo col tempo, spero che non sia così, e mi sto sbagliando, ho paura che possano morire perché non c'è un ricambio generazionale e quello è un danno grosso. Speriamo che ti sbagli tutti quanti. Io spero che mi sbagli. Difatti io ho detto molte volte, ho detto alle istituzioni perché non facciamo scendere pure i messieri per strada in modo che cerchiamo eventualmente pure al turismo di far vedere le nostre ricchezze. Tu consideri io, ultimamente ne parlai pure col, col sindaco di Napoli, disse, se voi mi date la possibilità di mettere un laboratorio uh, in una qualsiasi piazza, io faccio diventare il turista pasticciere per un giorno. E sarebbe Benissimo. una Va bella beh, cosa. Questo è nel mio settore se chiaramente se lo se possono creativo, fare chiunque, ho detto. in tutti i settori. Delle, io dico sempre, abbiamo delle ricchezze, spesso facciamo fatica pure a comunicarle. E questo è un danno per la nostra regione ed è un peccato, però bisogna insistere sulla formazione dei giovani e creare delle scuole. E, e su questo tu hai fatto scuola, perché io ricordo facevamo corsi di formazione venivano esatto, i giovani sì, pasticceri. Io vi, vi fermo un attimo, no i nostri sponsor veramente ci linciano, pubblicità.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 081-1933-8714. Eccoci qua, bentornati. Io sto leggendo anche moltissimi amici che ci stanno scrivendo da casa. Poiché gli argomenti, ragazzi, abbiate sempre pietà di me. Io vi chiedo scusa, sono tanti e sono anche veramente molto importanti non che le vostre domande non lo siano per l'amor di Dio sono mi picchiate appena esco sono importantissime però io cerco di dare quanto più spazio è possibile agli ospiti per perlomeno per essere esaustivi e darvi quante più informazioni è possibile. Quindi noi partiamo da eh, Luigi Carfora. Luigi, eh, quando uno sente questi paroloni altisonati industria. L'industria nel sud Italia e non solo in Campania è stata letteralmente martoriata desertificata. Moltissime sono, cioè pochissime sono quelle che eroicamente e stoicamente, come disse un signore che a me non è tanto simpatico. I, i, i commercianti e gli industriali italiani Campani sono degli eroi. Quanto vi sentite eroi voi? Tu ti ricordi chi lo disse, vero? Ma sì, comunque in ogni caso in Campania abbiamo. Eh, poche industrie eh, altamente automatizzate eh, di brand quindi di scarsissima manodopera sì, eh, ma questa in pratica è l'Europa questa è Nord Italia l'industria del Nord Italia è, è altamente eh, automatizzata quindi eh, Poca manodopera e più competitivi sul mercato. E quindi, questo è un primo gap che l'industria campana sconta nei confronti di un'industria europea, un'industria del nord. Sta cioè, dicendo una cosa molto, molto pesante. Tecnica, tecnica. Eh, ma anche molto pesante. Sì, infatti. Perché adesso ti, ti agghiacciano: motivo, motivo per il quale c'è bisogno di eh, una manodopera altamente qualificata per ehm, ecco, eh, stare eh, sugli impianti. Eh, ma c'è da dire anche un'altra cosa che la Campania eh, conta poco, pochi brand importanti e molte altre aziende sono comunque vecchie, non si sono aggiornate, eh, non hanno eh, quel tipo di ehm, aggiornamento tecnologico per tale poter da poter essere, essere competitivi sul mercato. mercato però la domanda e mi è un'altra, scusami, ogni tanto sì. devo interrompere gli ospiti no, sì, anche beh. se è antipatico. È vero, sì ci sta un.. un target di eh, tecnici che si sono qualificati, specializzati eccetera, e tutto il resto? Infatti tutto il resto... è. Che gli diamo? Il reddito allora, di cittadinanza noi... o li vogliamo no, riconvertire? noi siamo passati... Cosa fate voi come sindacato per questo? Siamo passati, eh, questo è quello che eh, sto facendo io, cercando di dare un, un indirizzo, uno sprono alle istituzioni, perché ehm, da uno Stato che era eh, quello della prima Repubblica che governava i processi commerciali e imprenditoriali della nazione, ma anche il bilancio eh, commerciale e import-export, ad uno liberista, quindi libero mercato, dove il mercato certo. guarisce con il mercato. Mercato. E quindi eh, questo non ha giovato, per quale motivo? Perché le regole del mercato libero eh, sono regole da giungla e quindi chi è più forte eh, sopprime quello che è più debole, debole in Lo termini fanoce, di marcio in termini di marchio, di competitività, di, di prodotto, di, di prezzo e, e quindi eh, c'è da dire anche un'altra cosa che eh, con l'apertura delle frontiere eh, le aziende campane italiane hanno scontato anche eh, il danno cinese dell'importazione dei io, prodotti oh, cinesi. Stavo arrivando a questo proprio, risulta anche a te una controtendenza in questo caso? La Cina sta cominciando a comprare meccanismi e prodotti italiani industriali? No, la Cina ha comprato sempre know-how e poi um, se li fa da sola? Eh, sì, ma non solo. Eh, molte imprese sono andate in Cina a produrre. Eh, C'è cioè un, un fenomeno diverso a post pandemia. Che molte aziende italiane ed europee dalla cina stanno ritornando in europa o addirittura in alcuni altri paesi tra cui l'italia che è poco attrattiva a livello economico motivo per il quale eh, il governo italiano e, e molte nazioni europee stanno attenzionando in nordafrica per sì oltre al discorso di Cina migranti, alta moda stanno andando fortissimo Sì, però. infatti ma ci hanno un grosso potere Sono economico. Stato a shanghai a pechino sì. a due fiere intercontinentali monstruose. però noi quando parliamo di cina immaginiamo solo il prodotto non food quello tessile mm. eh, c'è da dire che invece non è così eh, la no, cina eh, esporta dia, anche di... no, a parte la tecnologia ma esporta anche prodotti alimentari eh, non tutti sanno del pomodoro dei pinoli sì, sì, sì. Eh, della frutta secca eh, cioè di, della liquirizia addirittura eh, noi mangiamo delle liquirizie pensando che fosse che sia eh, liquirizia eh, calabrese invece non è eh, liquirizia calabrese lo stesso per i pinoli <ride> quelli là cinesi sono più Microscopici, I cinesi sono piccoli e esatto, quindi è bianchi, poi ci e sono grandi sono pakistani e quindi i pinoli italiani sono pochissimi sono e costano lunghi, anche tanto in più. E costano tantissimo. Perfetto, Giussi. Allora il segreto, il consiglio, se dovesse presentarsi da te un collega, dice ho appena aperto, come devo fare per raggiungere i tuoi livelli? Allora, la politica che ho sempre adottato nel mio lavoro e che mi ha portato negli anni ad avere grandi soddisfazioni è stata quella di puntare sull'accoglienza, sull'ospitalità, che ci differenzia dalle altre insomma, città italiane. Quindi puntare sull'accoglienza vuol dire che il turista momento in cui sceglie Napoli come meta uh, del suo viaggio, deve rigorosamente, necessariamente, accuratamente essere accolto ed informato. Napoli ha preso 75 milioni di click, voglio precisare questa sì. cosa, 75 sì. milioni di click, 75 milioni di persone si sono collegate per vedere Napoli. Ma Napoli c'è storia, cultura e clima. Eh, eh. Esatto. C'è cioè, esatto. cioè il comparto, comparto soldi, gastronomico. Milano, Perfetto. Eh, allora, quello dell'oro è realmente poi un'industria, però viene considerata ancora, secondo me sbagliando, un'attività artigianale è un'attività industriale a tutti gli effetti, perché ha un suo mercato importantissimo l'oro, no? Indubbiamente sì, è anche un bene rifugio in questo momento, perché... Sì, bravo. Molti, allora, mi dispiace per gli amici che trattano elettronico, oppure altro, Cioè, investire in questo momento, che ci sono anche dei fondi di investimento in oro e in argento, in oro. quando la borsa va male, vedi che questi fondi incominciano a salire, incettano oro e argento dai mercati e fanno salire le quotazioni. Non c'è un, un pochino di malizia in questa attività, secondo te? Allora, diciamo c'è un po' la malizia no, ma più che altro c'è anche un rischio. Perché da un giorno all'altro, come ti aumenta il capitale, come diventa inaccessibile, allora devi studiare infatti anche nel campo dell'oro si è ridotto molto il peso. Si fa l'oro 9 carati che prima in Italia non si usava, non è mai usato. E ancora per venire in conto addirittura e' scarpaccio... quello egiziano 24, mi pare. No, 24, ma non è che è bello a vedersi, perché sì. non, non è un po' più duro. È, e, in Egitto, è... mi pare. In di averlo quello... visto, sì. Però si incomincia a vedere nelle vetrine non Nova E Addirittura le fedi nuziali di 3 grammi, cosa che non esisteva prima. Stanno insistendo. Mario, Jenny, Roberto, vi ringrazio. Baci a tutti quanti voi, vi voglio un bene dell'anima. Facciamo finire l'amico vai scusami Roberto se no mi, mi continuano a cliccare eh? allora indubbiamente eh, ancora in questo momento il nostro prodotto è un bene rifugio l'artigiano orafo è quello che funziona meglio dell'industria, questo lo devo dire anche questi grossi gruppi diciamo chiedono persone che assemblano e rifiniscono perché la mano eh, dell'artigiano vero nel cioè, nostro Da voi arriva la materia grezza e esce il gioiello eh, no si fa prima il disegno con ormai con. vabbè, certo, no. con il disegno io lo dico con... per verità. Allora, se parliamo del prodotto industriale, ci sta una, una catena che fa tanti pezzi, poi una volta assemblati bisogna rifinirli, e se non c'è la manualità, viene fatto ancora a mano. E questa, questa è una cosa meravigliosa perché nessuna macchina eh. probabilmente riuscirà mai a sostituire la mano dell'uomo. Antonio che l'uomo dalle mille sorprese, anche mille iniziative, si è reso veramente famoso per tante bellissime iniziative, anche molta sperimentazione, mi incuriosisce, io non ci vedevamo da un po' di tempo, stai sperimentando qualcosa? No, beh, diciamo Se che puoi fare queste anticipazioni, voglio dire, chiaramente. Diciamo che si cerca sempre l'innovazione di tenerla viva, però negli ultimi tempi ci siamo fermati un pochettino perché stiamo, stiamo lavorando, che mo ti faccio una confidenza. Tanto poco, non ci sente nessuno, siamo soltanto 10.000 persone. Tra poco apriremo ancora un altro locale e stiamo lavorando sulle aperture. E questa è una bellissima notizia, però no. diciamo, l'abbiamo detto già diverse volte. Se quello che ha fatto, la sfogliata con la ragossa, mannaggia la miseria, io veramente vado sì, al manicomio è stata la prima sfogliatella fatta 32 anni fa con assice e zucchine internamente, e è la, pres la presentiamo ad un buffet di benvenuto a Corte delle Uni, solo che chiaramente poi capimmo che non la potevamo vendere nei locali perché costava tante e la dovettimo impoverire, ma non di qualità con un prodotto più economico la sì, e mettemmo, poi la seconda è nata quella della salsiccia e friarielle che poi è stata la più copiata in assoluto sì. è quella che ha avuto più successo ma ce ne sono tantissime altre poi sì, hai fatto oggi il Vesuvio, ne abbiamo, la oggi ne, di salate abbiamo una gamma di 14 tra cui 5 sono state ideate e firmate da 5 chef stellati Mentre le dolci, abbiamo una gamma di 22 sfogliate dolce, un po' di tutti i gusti. Poi come tu ben sai, l'abbiamo fatto la sfogliatella, l'abbiamo fatto scrivere nel libro di storia, facendo un Guinness dei primati, facendo una sfogliatella di 92 kg. E noi ce l'avamo con le nostre telecamere sì, in immortolare. L'abbiamo fatta diventare gelato, facendo, sostituendo il cono del gelato Stai con... Stai dimenticando quella che a me piace di più la sbagliata fritta ah la sbagliatella fritta sì. E io sono stato per anni assaggiato. abbiamo no, mi sono tuffato su quella sbagliata <coughs> allora, per anni abbiamo sì, abbiamo sempre lavorato sugli ingredienti interni poi per un periodo quasi per due anni abbiamo lavorato cambiando il sistema di cottura e con quella fritta guarda Veramente è stata una grossa impresa perché tu consideri sarebbe stato facile prendere una sfogliatella, normalmente buttarla nell'olio, però per come è fatta la sfogliatella sicuramente si sarebbe... Ma in... poi vengo a disturbarti, ne voglio una. Cosa? Venga disturbato, ah, sì, no? sì, ma, sì. ma la state facendo ancora chiaramente? Sì, abbiamo comunque modi abbiamo dovuto modificare l'involucro esterno eliminando i grassi chiaramente dall'involucro esterno, principalmente perché poi a contatto con l'olio. Insomma, non si diventa, rilassava molto. Esatto, sì. era, era deliziosissima, molto, molto. E morbida. la cosa bella che l'abbiamo chiusa in modo che non va olio internamente, abbiamo aumentato i, uh, la percentuale di ricotta. Infatti, la chiamavo la cremosa proprio perché è molto più morbida, molto più. Quella che mi piace a me. raga io sono golosissimo. Eh, Gigi, noi siamo ai, quasi al rush finale, quest'ora vola, come vedete. E cosa manca all'industria campana, ma più in generale all'industria meridionale per fare il salto di qualità necessario per poter poi sopperire alle carenze occupazionali di questi territori? Noi parlavamo di macro regione, sì, prima sì. telecamere spente, eh, ti infatti. ricordi? No, eh, infatti sono diciamo, delle cose che in parte debbono fare gli imprenditori, quindi, così come fa Antonio, nell'innovazione tecnologica, dei processi e di produzione. Eh, di materia prima e un'altra invece è proprio parte la parte della formazione che va fatta così come eh, fanno anche gli orafi all'interno delle aziende e quindi formano il personale, eh, ma l'altra parte, la parte più grande deve essere fatta dalle istituzioni istituzioni regionali e nazionali Quindi, ehm, pochissime speranze abbiamo ehm, pochissime speranze anche perché eh, c'è eh, forse un problema eh, di visione inclusiva e ehm, diciamo eh, anche di eh, competenze eh, di queste dinamiche commerciali perché se ehm, iniziamo a pensare che eh, il presidente del consorzio Asi di Avellino eh, ha chiesto eh, di voler ampliare il consorzio ehm, a e quindi includendo alcuni comuni esterni eh, e poi per attirare imprese, ma un industriale eh, che viene ad investire ehm, in, un, in questa provincia e non ha servizi primari, infrastrutture e, e tutto quello che serve per la lavorazione, pensate che Ferrera a Sondaggio dei Lombardi ha la navetta propria per fare la raccolta del personale per portare in azienda perché non ci sono servizi e mezzi pubblici di trasporto allora eh, lo può fare ferrero perché ferrero è una multinazionale, è, è una grande azienda ma quanti ferrero abbiamo in campania e ad avellino che possono permettersi la navetta per raccogliere il personale da portare nel luogo di lavoro allora pensare di rafforzare ehm, strutture industriali che sono nel centro di napoli caserta Salerno e che possono esprimere numeri che possono dare lavoro e che possono evitare che giovani vadano a lavorare all'estero e parliamo di industriali che pagano bene le proprie maestranze, questo è comunque un primo passo per far crescere l'economia e il PIL della Regione Campania ma pensare di sprecare risorse pubbliche da, tra quali anche il PNRR perché abbiamo come Regione Campania un'assegnazione di 136 miliardi che stanno cercando di sprecare mi spaventa un po', sai questa cosa? A me di più. Perché io non mi fido molto di questo progetto PNNR, perché poi l'ho anche un pochino studiato, anche sempre in relazione alla questione macro-regionale. Io dico una cosa, c'è una desertificazione ed non era una provocazione, era veramente una fotografia di quello che rappresenta sì. imprenditorialmente. Sergio Il... pensa che a Napoli ogni azienda al cioè ogni giorno al Tribunale di Napoli, falliscono 30 imprese, periferica che è parte della città e che deve essere interessata, perché noi quando parliamo di Napoli, Napoli non è solo Piazza Garibaldi certo. o la strada principale via Caracciolo, Posillipo e quindi San, San Gregorio Armeno l'altra eh, borgorifici quindi ma Napoli anche eh, San Giovanni Teducci barra Ponticelli, Chiaiano, e quindi è tutta l'area la, che fa da cerniera con i comuni che sono di periferia alla um, città capoluogo. Ma lo stesso vale anche per Caserta, vale per Salerno, vale per Avellino, vale per Benevento, ma queste ultime i giovani vanno via, quindi non restano ad Avellino, non restano a Benevento eh, per cercare lavoro, vanno a nord o vanno all'estero. Quindi eh, questo è un compito che la politica dovrebbe, eh, diciamo, farsi carico, iniziare a pensare e a programmare per il futuro della nostra regione, eh, ma attualmente è latente, quindi si pensa ma molto io so a questa spendere e ti ti poco a proprio, programmare con strategia. Beh, no, ti voglio proprio brevame, brevemente, perché io vorrei che la gente da casa insomma, ci ascoltasse veramente con grande attenzione. Io sono stato quello che disgraziatamente incontrò il ministro del Rio quando era ministro delle infrastrutture, gli chiesi, ministro, a Matera stanno aspettando il treno da 160 anni. La risposta più idiota che poteva dare un uomo vestito da ministro era, vabbè, ma a Matera ci stanno le montagne. A Torino, in Piemonte, hanno una linea ferroviaria a 40 binari dove circolano 400 treni al giorno, la Torino-Lione, una cose inutili, perché ne hanno già un'altra che ne fa camminare 40, che sono quelli là utili, gli altri sono solo sulla carta, perché non credo che viaggino 403. E qua non abbiamo la... differenza delle infrastrutture, mm. ma... So parlare, non ma è, una, è che, una volontà chiara, sempre, netta, politica... Io ti voglio, portare perché solo, perché? ti voglio portare solo un altro esempio, che è molto più facile eh, quindi da risolvere. Noi qua oggi parliamo di fibra e di 5G, quindi... Eh, Digitale. No, io voglio andare al cuore, no, ho Avenino capito Benevento, dove stai parlando. Io ti hanno capisco. Ancora, hanno ancora il vecchio No, però io voglio dirci, una no, di volta, tu mi devi spiegare questo, perché se Antonio Ferrieri mette in attività a Milano pagherà un tasso bancario del 6% più basso di quello che pagherebbe aprendo un'attività qui in Campania. Sì. Ci sta ci sta, noi non siamo competitivi con il Nord, perché il Nord non vuole competitori interni. Pensate che il Nord, che è così bravo, produttivo e laborioso, riesce ad esportare soltanto il 13% del loro prodotto interno in Europa. Sapete l'altro 67% doveva finire? Sulle tavole dei meridionali. Loro hanno desertificato tutto ciò che parte dalla Campania fino all'ultima provincia etnea, e vendono prodotti che comprano da noi a quattro pidocchi, li imballano e ce li rivendono a un... No, ma c'è un'altra cosa, che molte... Di quindi l'imprenditore meridionale no, non non deve fare tre italiano. volte la fatica di quello che fa un imprenditore ma molte del di nord. Queste aziende che stanno anche a nord e che portano il brand italiano non sono nemmeno di proprietà italiana, sono, Unilever, ormai, sì, sono Nestle, quindi Ma la stessa, eh, la, come si chiama, l'amaro, eh, quello siciliano, l'amaro Averna, non è più italiana. Allora, quante ma aziende Da tempo? Quindi quante aziende sono rimaste italiane e quante aziende Ma... lavorano in Italia e producono per l'Italia? Un signore che a me sta particolarmente antipatico, che siano Bill Gates, ha comprato quattro marchi di birra, nostri, compreso la Messina. Messina e la gente è... è convinta di andare a comprare una birra siciliana e sta comprando una birra americana. Perché? Credimi ho fatto lo stesso errore, pensavo fosse siciliana, Messina, invece ho visto l'etichetta, non era. Di è americana, Messina. la Bibbia, la Messina. Ragazzi, allora, La Veronica era italiana, non è? Più io proprio un telegramma, turismo, veloce, auspicio. Il turismo, i dati sono confortanti, sono in crescita e basti pensare a Pasqua dove a Napoli abbiamo registrato oltre 220.000 presenze nel capoluogo campano. Grazie, Roberto? Allora, bisogna inventarsi qualcosa per andare avanti, questo Perfetto. è importante. Allora, io voglio rubare qualche minuto ai miei ospiti, gratitissimi, oltre che amici tutti quanti, per salutare veramente tutta la squadra. Io non lo faccio quasi mai, però è l'ultima puntata, il dovere di ringraziare la redazione a partire dal direttore che è Antonio Mattia, che ci sta guardando, sta a fondi con la redazione nostra romana, eh, Esmeralda per quanto riguarda eh, Procida, però Sara Barone, eh, Giussi Battaglia, eh, Giuseppe Silvestri per eh, il calcio, lo sport, Antonio Uh, Antonio Russo per la cultura siamo veramente siamo una bella squadra poi ci sto anche io umilmente che ogni tanto do fastidio un po' a tutti quanti però quello che è bello è che ci state sempre voi e che ogni anno ci seguite questa qua è l'ultima puntata di questo ciclo bellissimo, è stata anche molto emozionante quindi io devo ringraziare anche Fabrizio e Gianluca che hanno una pazienza straordinaria uh, Gianluca alla regia e Fabrizio, tecnico, camere e anche Luci sono due ragazzi meravigliosi, grazie ragazzi, stanno di fronte a me voi non li vedete e lo faccio veramente di vero cuore. Ringrazio l'emittente che ci ospita, credo volentieri, Gianluca, <ride> e ringrazio soprattutto voi che da casa avete la pazienza di ascoltare questo pazzo che ogni tanto vi dice delle verità. Io avevo portato nel mio zainetto una letterina, e eh, verde eh, che mi hanno scritto dei ragazzi dove abbiamo fatto un corso di giornalismo in una scuola media di San Giorgio a Cremano mi hanno, mi hanno grazie, scusate mi, mi allontano un attimino proprio non è questa, è una lettera proprio verde è una busta verde e dove questi ragazzi ci scrivono sostanzialmente grazie per averci insegnato a raccontare la verità da questa, da questa sede eh, da questa testata giornalistica voi sentirete sempre e solo esclusivamente la verità delle cose così come stanno non ci siamo mai asserviti a nessuno non abbiamo avuto mai padrini nemmeno padroni e quindi siamo orgogliosamente uomini liberi e raccontiamo come vedete anzi vorrei che la leggesse proprio il mio amico Luigi eh, il suo ah questo... che carino leggi la tua che <ride> sei più alta e quindi niente io vi ringrazio ancora una volta mentre giù si legge a Sergio grazie per averci insegnato l'arte della verità e grazie anche a questi ragazzi ai quali veramente mando un bacio affettuosissimo sono stati come dei figli per me ho firmato il loro tesserino di giovani giornalisti grazie a tutti quanti voi noi ci vedremo spero nella prossima edizione nuova struttura sempre stessa rete sempre stessa giornata e nuovo logo perché sarà qualcosa di diverso e anche più simpatico, secondo me perché questo qua dopo otto anni è diventato un prodotto obsoleto. Ci andiamo a rinnovare anche noi. Grazie ancora, ci vediamo, buone feste, buone vacanze, buon tutto a tutti quanti voi. Buonasera.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 081-1933-8714